La pianta no no salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente è arrivato il giorno del test di loro gli aeroplani di carta della power up qualche mese fa ho portato sul canale l'unboxing poi è arrivato il video del montaggio di come andavano costruiti e finalmente oggi è arrivato il video di prova dove finalmente siamo in grado di testare questi aeroplani di carta. E I modelli che testeremo sono il PowerUp 2.0, aeroplano di carta eh, motorizzato che ovviamente non va controllato da nessuna applicazione, da nessun smartphone che è utilizzabile da bambini da 8 anni in su sia nel montaggio che appunto nell'utilizzo. Ha solo bisogno di questo strumento per andare a ricaricare l'accumulatore che è quello che poi va a alimentare il motore. Eh, fai vedere come si alimenta il motore. Se usi la montagnetta più alta a parte. La montagnetta sarebbe la sporgenza del eh, caricatore, cioè quello dove ci sono dentro le quella tre batterie. Quella alta lo fa partire e quella più bassa lo fa spegnere. Sì, perché quella, diciamo c'è due eh, sporgenze, quella più alta fa l'alimentazione, questo va a interrompere e a eh, diciamo fermare l'alimentazione all'elica, va a scaricare l'accumulatore, in poche parole. T tieni Sara, mentre poi quello che useremo dopo sarà lui il PowerUp 4.0 quello più avanzato quello più tecnologico utilizzabile dai 14 anni in su comunque tutte le caratteristiche le trovate nei video che vi lascio qua sopra nelle schede eh, lui perché per utilizzarlo ha bisogno di uno smartphone perché ha un'applicazione dedicata perché ha il bluetooth e ha un accelerometro quindi è possibile pilotare l'aereo di carta con eh, lo smartphone con il movimento dello smartphone con i joystick virtuali che si vanno a creare nello smartphone c'è una doppia possibilità di utilizzo qua abbiamo due motori anziché uno quindi sono due prodotti molto simili perché entrambi fatti di carta eh, però uno molto più tecnologico che questo mentre l'altro è un classico aereo di carta con una, un boste per quanto riguarda appunto la propulsione eh, del volo per quel piccolo aereo di carta qua c'è anche il QR code per accedere al link e e, um, ci sono tanti aeroplanini che si possono fare tipo c'era anche con le foglie di insalata è vero sì perché comunque nel nel sito della power up è possibile vedere tutte le creazioni che gli utenti hanno fatto usando comunque eh, oltre alla carta che sia nella confezione che quella che abbiamo anche normalmente a casa è possibile creare utilizzando quello che è la parte motorizzata elettronica di questi aeroplani con altre eh, strutture e ce n'era appunto uno fatto addirittura con delle foglie quindi eh, detto tutto questo eh, iniziamo questo volo con questi power up c'è ogni tanto un po di arietta non è vento è un po d'aria e sicuramente per loro però è come se fosse un uragano perché sono talmente leggeri abbiamo l'unica parte pericolosa che è questa pianta qua dietro Dietro, eh, dove potremmo rischiare di far volare il power up eh, sulla pianta speriamo di no speriamo che non succeda questo vero Sara però potrebbe succedere anche se non lo speriamo perché comunque dopo tirarlo giù da una pianta di quel tipo è veramente molto molto impegnativo ci vuole un bastone, lungo eh, cioè un bastone lungo 5 metri minimo quindi detto tutto questo adesso iniziamo questi test con i due power up 4.0 e 2.0 allora iniziamo prima di tutto con il power up 2.0 la versione quella più semplice quella per bambini da 8 anni in su eh, qua abbiamo il suo carica eh, batteria o meglio il suo carica accumulatore che poi va a alimentare il motore e quindi l'elica ovviamente lui non va né pilotato né niente ha solo questo boss che gli permette di volare eh, per 20 secondi o meglio l'autonomia eh, che viene data all'elica è di circa 20 secondi poi ovviamente potrebbe scendere anche prima per andare a ricaricare il power up 2.1 zero è semplice basta inserire qua nell'apposito foro il caricatore aspettare un 10 15 secondi che andiamo a ricaricare vedete che l'elica ha già iniziato a girare a manetta quindi andiamo ad accumulare più energia possibile e adesso pronti partenza via eh, vai a riprendere lo sala adesso lo devi tirare un po più in alto Prendilo un po' più da qua davanti anziché da in mezzo, lo prendi da davanti e lo tiri un po' più verso l'alto. Ok, pronta? Pronti? Partenza, via! Brava! Bravissima! <ride> Guarda dove va! Ha fatto anche la capriola! <ride> Anzi, ha fatto l'avvitamento! Ha fatto.. Guarda tua mamma che lancio che ha fatto! Ricarichiamo! Guarda! Guarda! Guarda quanto va! Guarda quanto va! Guardalo adesso! Non si ferma più! Allora Sara, com'è il tuo Power Up 2.0? Dai, funziona. È divertente? Sì. E? Vola? Abbastanza. Quando lo tiro io di più, però. <ride> <ride> Quando lo tiri tu sei un po' col polso, <ride> col polso molle. Eh? Adesso proviamo il mio? Sì. Adesso invece proviamo il Power Up 4.0, quello che ovviamente bisogna avere da 14 anni in su per poterlo utilizzare. E perché per utilizzarlo bisogna avere uno smartphone perché comunque lui si connette Bluetooth allo smartphone Tutte cose che abbiamo spiegato eh, nel video che trovate qua sopra eh, nelle schede dove abbiamo fatto il montaggio e l'installazione di tutto quello che è l'applicazione e via dicendo Quindi adesso Sara porta il power up 4.0 Ecco questo è il power up 4.0 Facciamo cambio, mi dai il power up 4.0 Prendi il 2.0 questo è il Power Up 4.0 doppia eliche rispetto alla versione 2.0 e qua abbiamo il modulo con la batteria che si ricarica a micro USB, antenna perché comunque si connette Bluetooth allo smartphone e ovviamente lui ha un accelerometro che appunto con il movimento dello smartphone riesciamo a far comandare eh, i movimenti di questo aereo di carta. Calcolate sempre che è un aereo di carta, quindi quando c'è un po' di arietta come in questo momento, eh, farlo virare, farlo girare, eh, non è sempre semplicissimo appunto per un discorso che l'aria eh, lo fa muovere un po' dove vuole perché lui è davvero molto molto leggero. Quindi, detto tutto questo, facciamo questa prova con il Power Up 4.0. Allora, per utilizzarlo è semplice, basta andare a tirare il piccolo interruttorino che abbiamo qua, che è on-off, e vedete che lui si è già acceso. Andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama PowerUp 4.0. Abbiamo varie modalità di utilizzo, abbiamo anche il rumore nell'applicazione di un aereo che sta decollando. Andiamo nella schermata principale, questa è la schermata dove possiamo già decollare l'applicazione. Non sto a descriverla più di tanto, la, eh, ne abbiamo già parlato appunto nel video in cui l'abbiamo costruito e assemblato. Quindi sotto abbiamo... I parametri, comunque, quelli preconfigurati di volo. Andiamo a fare fly. E qua abbiamo due possibilità di volo. Possiamo pilotare l'aeroplano con questo tasto centrale che è quello che va ad avviare i motori, vedete che vado ad aumentare e diminuire la potenza dei motori, ma poi quello che è il volo dell'aeroplano quindi farlo girare farlo virare è tutto dato dall'accelerometro dello smartphone quindi andando a muovere il telefono andremo a fare eh, virare il piccolo aeroplano di carta poi c'è la possibilità di pilotarlo anche in acro quindi senza che lui utilizzi nessun diciamo dispositivo di eh, aiuto al volo però con un aereo di carta non è proprio il massimo della semplicità, e poi abbiamo la possibilità anche di pilotarlo con il joystick mode, quindi avremo due sorte di stick per dare gas e farlo girare e via dicendo. Però io ho provato entrambe le possibilità e preferisco quella in cui si utilizza lo smartphone. Quindi detto tutto questo direi che è arrivato il momento di provarlo, quindi eh, in alto a destra poi vedete che abbiamo la quantità di batteria, e a sinistra, mentre abbiamo i DB, cioè la potenza del segnale Bluetooth con l'aeroplano. Quindi, detto tutto questo, iniziamo il test con il Power Up 4.0. Siamo sì, bass. Sì, e via. launch! Via. Guardate come... È bello da eh, vederlo volare, perché comunque è un aeroplano di carta, quindi fa impressione quello. Io devo pilotarlo con lo smartphone, non è semplicissimo, soprattutto perché a un certo punto si perde un po' il senso di destra-sinistra e, e si rischia comunque di farlo volare magari eh, su una pianta, però avete visto con che divertimento eh, si può utilizzare. Adesso Erika è andata a recuperarlo, per fortuna ho l'assistente che recupera l'aereo di carta. Grazie assistente e eh, ci dà un punteggio perché la durata del volo è quello che poi ci va a dare il punteggio eh, del nostro, diciamo, palmaresse. Quindi andiamo a fare ancora fly, quindi diamo gas. Pronti? Pronti? Partenza? Partenza. Yeah. Launch! No, la pianta, là c'è la pianta, quindi cerchiamo di allontanarci dalla pianta perché è pericoloso sulla pianta se si aggancia nei rami, non lo tiriamo più giù. Ed eccolo qua, facciamolo venire un po' verso di me. Scendiamo un pochino di quota, cerchiamo di battere il record precedente che era di 26 secondi. Adesso scendo. Oh. È bellissimo comunque l'unico pericolo sono le piante perché se ci va sopra lo perdiamo nel senso che sarà difficile da recuperare la pianta no ok abbiamo schivato la pianta no torna di qui torna di qui il vento lo sta spostando di là anche la velina lo faccio atterrare perché anche la velina sta perdendo il drone con la telecamera la seconda velina va a recuperare l'aeroplano di carta comunque ho fatto il record 48 secondi e poi e poi l'ho fatto scendere perché se no andava della, verso quella pianta là. Ok, come è stato? Aspetta. Fatico. Stava cadendo. Fatico. Ok, abbiamo fatto il record. Adesso facciamo un ultimo volo. Abbiamo ancora 88% di batteria perché comunque lui viene dato addirittura per un 10 minuti di volo. Poi comunque si può ricaricare con un power bank perché eh, la batteria è davvero piccola e si ricarica in pochissimo tempo. Quindi... Adesso dai 48 secondi precedenti cercheremo di fare un minuto. Quindi pronti partenza e via. La velina sta cercando di inquadrare. La... No, dove è andato? Vieni giù, vieni giù. Io! No, no, la pianta no, no, la pianta. La pianta! No! La pianta no! La pianta no! Sì, Sara! Ma che l'ho fatto cadere? Devi arrampicarti! L'ho fatto cadere di un po' di rami, adesso è più basso, si riesce a prendere! Ci vuole un ramo lungo per andare a quello lì e poi Esattamente dove trovarli. venite serve un ramo se riesco a rompere questo ce la facciamo tanto è tutto morto vedi eccolo andiamo dai dai dai, ma, no, ma dove è attaccato? No, lo, se no vai anche a romperlo con il. Dai, ma da dove è attaccato? Eccolo, cagare. Ma ce l'abbiamo fatta. Che sudata, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato il power up 4.0. Avevo capito dall'inizio che quella pianta lì era pericolosa perché comunque il vento o meglio l'aria che c'è perché non c'è il vento tendeva a portarlo sempre un po' di qua e avevo capito che sarebbe finita più o meno così. La cosa brutta che era finita nel ramo più alto no? era in quello più alto poi dopo per fortuna accendendo i motori è caduto perché si è mosso e si è appoggiato a quello lì a quell'altezza lì che era un po' più accessibile per riuscire a recuperarlo. Quindi è rimasta davvero poca batteria perché abbiamo il 39% perché praticamente eh, cercando di avviare i motori per farlo scendere ho consumato tutta la batteria però ne abbiamo ancora un pochino quindi direi che possiamo tentare l'ultimo volo sperando di stare lontani da questa pianta adesso vado di lì anche se probabilmente siamo controvento, eh, ma se vola perlomeno andrà un pochino più distante dalla pianta speriamo. I motori li abbiamo accesi pronti partenza via. No, la pianta! Ancora! Io direi che forse è meglio basta perché l'aria lo porta totalmente da questa parte e non c'è verso di farlo andare dalla parte di là. Quindi, eh, l'unico tentativo potrebbe essere verso di là, poi se vediamo che è ancora pericoloso eh, ci arrendiamo e, e il volo, tanto l'abbiamo fatto. Quindi, pronti? Partenza? Via! Launch! No, no, no, no! Guardalo, guarda come. Oh, eccola Oh, ma sembra che c'è una calamita questa pianta, eh. Qualsiasi cosa faccio, va lì. Sì, ma devi dare il gas con questo. Col pollice, devi dare il gas. Vedi? E intanto che dai gas, devi muovere il telefono per farlo andare a destra e a sinistra. Perché se fermo il gas, no. Quando tu vedi che va in qualche posto strano, togli il dito che si spegne il gas. Eh, quando ne vedi, ne vedi che è, tu molla il gas. Vai, dai gas. Abbiamo aggrotto. Dai gas. Launch. Scendi, scendi che va sulla pianta. Brava dai gas. Brava, che brava, Pati. Bravissima. Basta, scarico, Pati. Perfetto ragazzi avete visto quanto sono divertenti questi aeroplani di carta ovviamente lui una cosa molto più divertente perché comunque si può farlo stare in volo un sacco di tempo se non si riesce a pilotare bene se non c'è aria è stata anche se... St anche se è stata veramente drastica la scena in cui è volato su quella pianta quella che avevo detto all'inizio che era una cosa pericolosa infatti alla fine si è rivelata molto pericolosa siamo riusciti a farlo cadere nel ramo più basso avviando i motori dopo con un ramo siamo riusciti a farlo cadere e siamo riusciti a recuperarlo dopo abbiamo fatto ancora qualche volo ma il pericolo della pianta era troppo eh, vicino perché il vento tirava sempre da quella parte sembrava che ci fosse una calamita con la pianta quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questi aeroplani di carta eh, di cui vi lascio sotto il link in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata perché sono disponibili su amazon quindi se volete dare un'occhiata sono sicuramente un oggetto divertente da regalare e per divertirsi all'aperto quindi se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di loro tantissimi spoiler spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo